ciao a tutti da katia bentornati nel mio canale allora oggi vi voglio presentare questa deliziosa maglietta è molto facile da realizzare, veramente molto molto facile. Infatti, la possono realizzare anche le mani aperte. Allora, io ho realizzato questa maglietta con questo filato della Mistrico Canna da zucchero Lux. È ogni gomitolo da 50 grammi ed è 145 metri. Vi dico anche il colore, il numero del colore che è il numero 4. Allora, è 97% viscosa da canna da zucchero e 3% poliestere. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 3 e mezzo 4. Infatti, io ho lavorato la mia maglia con l'uncinetto del numero 4. Per quanto riguarda la lavorazione della maglia, lavoriamo su un multiplo di 12 catenelle. Quindi ho iniziato con 192 catenelle più chiusa a cerchio e ho lavorato sempre a giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Dopodiché ho fatto le maniche, che poi ho, ho, ho attaccato le maniche e ho lavorato per 3 Motivi, e ho lavorato per tre motivi e poi alla fine ho fatto tutto in giro a maglia bassa in, da in modo da dare un sostegno alla, alla maglietta. E poi ho fatto le, eh, le spalline. Ok, allora per la taglia che ho, ho realizzato io, che è una 42-44, ho applicato le spalline proprio qui. Voi dovete prendere la, la vostra misura e calcolare dove dovete mettere applicare le spalline ok quindi ripeto una lavorazione molto facile la possono realizzare la può realizzare chiunque quindi detto questo penso che credo che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare la lavorazione della maglia allora vi faccio un campione del punto per farvi vedere come si, si lavora il punto allora mio campione è di 48 catenelle quindi lavoriamo sul multiplo di 12 catenelle adesso faccio una base quindi lavoro un giro tutta maglia bassa allora fate le mie 48 catenelle chiusa al cerchio nella prima catenella con una maglia bassissima Queda adesso faccio una catenella rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa quindi ripeto faccio un giro tutto a maglia bassa per creare una base così faccio il giro e ci ritroviamo alla fine eccomi allora ho finito il giro vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima così adesso facciamo 1 2 3 catenelle maglia seguente maglia alta lavoriamo 5 maglie alte quindi 12 allora scusate quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta allora 3 4 5 2 catenelle maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta quindi facciamo ancora 5 maglie alte 4 5 così salto due maglie di base vado nella terza e ricomincio a lavorare 5 maglie alte 1 2 3 4 5 2 catenelle maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta quindi vado avanti e lavoro 5 maglie alte salto 2 maglie di base vado nella terza e ricomincio a lavorare le 5 maglie alte e quindi vado avanti così per tutto il giro allora lavoriamo 5 maglie alte 2 catenelle Andiamo nella maglia seguente, maglia alta e poi andiamo avanti fino a lavorare 5 maglie alte. Saltiamo due maglie di base e ricominciamo a lavorare le 5 maglie alte, separate da 2 catenelle. Quindi vado nella maglia seguente, ancora 5 maglie alte. Adesso salto 2 maglie di base e ricomincio a lavorare le maglie alte. Le 5 maglie alte, eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Ho lavorato le mie 5 maglie alte, 2 catenelle andata nella maglia seguente ho lavorato ancora 5 maglie alte salto 2 maglie e adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima con delle maglie bassissime adesso arriviamo nell'archetto delle due catenelle 3 così lavoriamo 1 2 3 catenelle rientro lavora ancora 9 maglie alte quindi in tutto dobbiamo lavorare 10 maglie alte allora sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 catenelle maglia bassa qui in questo spazietto quindi facciamo una maglia bassa 2 catenelle vado qui nell'archetto delle 2 catenelle ricomincio a lavorare 10 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo saltato le due maglie ok e quindi vado avanti così fino alla fine del giro sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le mie 10 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo saltato le due maglie, 2 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Così adesso faccio una maglia bassissima in costa dietro, quindi passo l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla prima maglia alta, prendo il filo e chiudo così. Faccio una maglia bassissima, 3 catenelle quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa dietro maglia seguente maglia alta in costa dietro dobbiamo lavorare 5 maglie alte in costa dietro 4 5 2 catenelle quindi stiamo facendo quello che abbiamo fatto qui 2 catenelle e adesso 5 maglie alte in costa dietro quindi sono andata nella maglia seguente ho lavorato la maglia alta in costa dietro maglia seguente maglia alta in costa dietro quindi 2 3 4 5 Salto la maglia bassa, vado direttamente qui dove abbiamo le 10 maglie alte. Quindi vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta in costa dietro, maglia seguente, maglia alta in costa dietro, fino ad arrivare a 5 maglie alte. 3 4 5 2 catenelle vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa dietro 1 2 3 4 5 e adesso vado direttamente qui dove abbiamo le 10 maglie alte quindi salto la maglia bassa E vado avanti così per tutto il giro eccomi allora sono arrivata alla fine del giro salto la maglia bassa vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima con delle maglie Bassissime adesso arriviamo nell'archetto delle due catenelle inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro nell'archetto e lavoro ancora 9 maglie alte 5 6 7 8 9 10 2 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo saltato la maglia la maglia bassa 2 catenelle vado qui nell'archetto delle 2 catenelle e continuo a lavorare 10 maglie alte quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri adesso andiamo avanti finiamo questo giro nel prossimo giro dobbiamo lavorare in queste 10 maglie alte lavoriamo 5 maglie alte in costa dietro 2 catenelle e 5 maglie alte rimanenti ecco quindi facciamo 5 maglie alte 2 catenelle 5 maglie alte ok quindi ripetiamo sempre questi due giri fino alla diciamo alla lunghezza de desiderata se volete fare una maglia o un vestito decidete voi quindi dobbiamo arrivare fino all'altezza degli scalfi perché noi stiamo partendo dal basso quindi ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza sotto all'altezza degli scalfi Eccomi, allora io sono arrivata alla mia altezza, e sono arrivata a 45, fra i 45 e 46 centimetri di altezza. Nel frattempo ho preparato due maniche, quindi farò le maniche corte. Allora non vi faccio vedere come iniziare le maniche perché è la stessa lavorazione eh, della maglia. Per le maniche io ho avviato 60 catenelle e ho lavorato oh, a giro il mio motivo quindi non ci sono aumenti non c'è niente ho lavorato eh, la mia manica con l'uncinetto del 4 e mezzo anche la mia maglia è stata lavorata tutta con l'uncinetto del quattro e mezzo quindi adesso piego il mio lavoro a metà eh, io mi trovo con 16 motivi quindi metto i miei motivi uno sull'altro lascio due motivi sotto per le braccia per lo scalfo quindi lascio qui due motivi e metto due marca punti allora uno e due. ovviamente farò la stessa cosa anche dall'altra parte quindi metto i miei motivi così uno sull'altro qui metto i miei marcapunti 1 2 ecco così allora questa è una lavorazione molto facile e già ve l'ho fatto vedere anche in altri tutorial quindi qui mi trovo come ho detto con ho fatto 60 60 catenelle quindi mi trovo con 5 motivi metto due marca punti proprio qui quindi qui ho lasciato due motivi e devo attaccare la mia manica qua quindi faccio questa un motivo così uno metto uno sull'altro e vado qui dove ho il marcapunti. punti quindi metto due motivi uno sull'altro ecco poi qui va cuscito questo pezzettino va cuscito la stessa cosa faccio dall'altra parte quindi prendo la mia manica ovviamente dobbiamo eh, diciamo qui la parte del busto ho finito il mio giro con le maglie alte in costa dietro con le due catenelle di separazione e la stessa cosa ho finito la mia manica con le maglie alte in costa dietro le due catenelle di separazione quindi dobbiamo mettere i lavori eh, diciamo come dire con lo stesso dobbiamo finire con lo stesso giro ok quindi messe le due maniche ora qui non ho spazio per farvi vedere dobbiamo riprendere la lavorazione quindi qui dobbiamo lavorare le 10 maglie alte poi quando dobbiamo fare la maglia bassa entriamo qui vi faccio vedere qui allora prendo il filo allora la parte superiore adesso lavorerò con l'uncinetto del 3 e mezzo quindi non lavorerò più con l'uncinetto del 4 ma con l'uncinetto del 3 e mezzo allora inizio qua quindi inizio e faccio 1 2 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta e adesso rientro nell'archetto e lavora ancora 9 maglie alte allora scusate che mi sono un po quindi fatte le 10 maglie alte faccio le due catenelle vado qui dove abbiamo tra le maglie alte le 5 maglie alte quindi entro prendo il filo e lavoro la maglia bassa così 2 catenelle e lavoro le 10 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle 3 4 5 6 7 8 9 10 2 catenelle maglia bassa allora 2 catenelle e continuo fino ad arrivare qui dove ho il marca punti. E sono arrivata al mio marca punti. Allora entro qui dove ho il marca punti, vado qui nella parte del busto, prendo il filo e lavoro la maglia bassa 2 catenelle e continuo la lavorazione adesso lavoro tutta la parte del busto 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 catenelle maglia bassa continuo fino ad Scusate, fino ad arrivare qui dove ho il marca punti. Quindi dove devo attaccare l'altra manica, eccomi. Sono arrivato al mio marca punti. Quindi vado qui dove abbiamo ehm, diciamo sopra la maglia bassa, prendo la manica, prendo il filo e lavoro la maglia bassa 2 catenelle. 10 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. Quindi, come potete vedere, è molto facile attaccare la manica, e è una lavorazione che a me piace molto. Quindi, invece di iniziare a fare il solito top-down, a me piace molto anche fare questa lavorazione: fare le maniche a parte e poi eh, attaccare le maniche sotto, diciamo nel sottobraccio. Allora vado avanti e arrivo qui, attacco la mia manica quindi lavoro la maglia bassa faccio tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto la mia maglia bassa 2 catenelle vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima adesso faccio una maglia bassissima in costa dietro 3 catenelle maglia seguente maglia alta in costa dietro alta in costa dietro nella maglia seguente quindi sono 1 2 3 4 5 2 catenelle e 5 maglie alte in costa dietro quindi adesso vado avanti adesso io non so quanti giri farò quindi vado avanti poi torno vi faccio sapere quanti giri ho fatto iniziare a stringere un pochino ok adesso ho fatto qui le mie maglie alte in costa in costa dietro vado nel, qui nel ventaglietto delle 10 maglie alte e continuo la lavorazione quindi faccio le maglie alte in costa dietro 1 2 3 4 5, 2 catenelle e 5 maglie alte. Allora lavoriamo intorno alla manica la parte del busto. Lavoriamo, arriviamo qui, lavoriamo intorno alla manica, e poi, tutta la parte del busto, del dietro o il davanti, che poi sono uguali. Ok, quindi vado avanti, poi torno. Vi faccio sapere quanti giri ho fatto. eccomi qua allora dopo che ho attaccato le maniche ho fatto tre giri quindi tre giri tre motivi adesso faccio un giro tutta maglia bassa per dare un po di sostegno quindi lavoro una maglia bassa in ogni maglia se mi rendo conto che il lavoro eh, risulta largo allora faccio qualche diminuzione quindi diminuisco una maglia ogni 10 maglie ogni 10 maglie se mi rendo conto che ripeto se il lavoro risulta troppo largo quindi nelle due catenelle lavoro due maglie basse così alla fine poi chiudo la mia maglia con due spalline quindi faccio una chiusura molto semplice volevo fare un bordino volevo fare qualcosa di particolare però poi ho pensato di, di finire la mia maglia eh, diciamo con due spalline faccio una chiusura molto molto semplice allora finisco il mio giro lavoro tutto il giro a maglia bassa quindi prendendo ovviamente anche qui la parte delle spalle quindi faccio tutto il giro e poi facciamo le spalline allora finito il mio giro con le maglie basse vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima adesso faccio delle spalline con delle maglie bassissime arrivo nell'archetto delle due catenelle così inizio con 3 catenelle vado nell'archetto e faccio delle maglie allungate 2 3 4 chiudo le mie maglie faccio una maglia bassa una catenella rientro 1 2 3 4 chiudo tutte le maglie due punti sull'uncinetto e faccio una maglia bassa 3 catenelle giro il lavoro nell'archetto di una catenella e ricomincio a lavorare le maglie allungate 1 2 3 4 chiudo tutte le mie maglie due punti sull'uncinetto e adesso chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 e chiudo 3 catenelle giro il mio lavoro adesso vado qui nell'archetto di una catenella e ricomincio a fare le maglie allungate 1 2 3 4 e chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 allora per la misura che serve a me io faccio 10 punti puff 10 motivi vi faccio vedere dove ho iniziato a fare le spalline quindi qui abbiamo noi la manica così quindi io inizio proprio da qui a fare la spallina quindi conto 1 2 3 4 5 ovviamente ognuno deve prendere la propria misura la misura che serve a me la spallina qui in questa posizione va benissimo e lascio quattro motivi 1 2 3 4 nella quinta lavoro la spallina ok quindi ripeto prendete la misura per la vostra spallina a me bastano 10 punti Puff. finita le spalline adesso io arrivo a 10 punti poi vi faccio vedere come Chiudo da questa parte e poi fate la stessa cosa nell'altra spallina in pratica poi dovete uscire sotto le maniche dove abbiamo attaccato la manica nascondere tutti i fili e poi il lavoro è finito allora continuo con il mio punto puff, vi faccio vedere come dobbiamo eh, chiudere la spallina nella parte dietro della maglia e poi eh, in pratica abbiamo finito allora finita la mia spallina ho fatto 10 punti puff adesso chiudo con l'ago quindi ho lasciato il filo più lungo non vado qui dove ho il mio marco punti allora metto la spallina dritta potrei anche chiudere con con l'uncinetto però io mi trovo bene così 1 2 3 4 5 qui quindi vado nella maglia alta comincio a chiudere così ecco se vi trovate bene con l'uncinetto chiudete con l'uncinetto io chiudo così con l'ago così adesso passo sotto passo il filo dentro i punti, dentro le maglie alte. Così. E taglio. Adesso ripeto: dobbiamo nascondere tutti i fili, diamo una vaporizzata e la maglia è pronta. La metto sul, sul, sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata.